Sì, grazie Presidente. Allora, ehm, parlando insomma, del tema della presa d'atto per quanto riguarda la delibera insomma, in oggetto sulla Corte dei Conti, eh, credo che eh, ci sia comunque anche poco da emendare perché per quanto ne sappia io dal basso della mia ignoranza insomma, queste sono eh, delibere molto tecniche su cui forse poco l'Assemblea potrà eh, incidere. Vero è però dall'altro lato eh, sulla questione di democrazia che deve essere istituita in commissione anche con riguardo alle prossime delibere di bilancio che sono già state calendarizzate per ovvi motivi, perché comunque questo periodo di tra virgolette vacanza dell'Ufficio pres dell Presidenza di Commissione non ha consentito la trattazione eh, approfondita di queste delibere e in alcuni casi non ha proprio consentito la trattazione e ovviamente come sapete assumo io eh, con grande eh, onore da parte dei miei colleghi questa, questo onere, questo grande onere, eh, mi sono impegnata e mi impegno in questo caso proprio perché nella discussione si è parlato di mancanza di pareri perché scaduti sulla mancanza di discussione di queste delibere eh, io mi impegno in questa fase ovviamente a, eh, a recuperare il tempo che è stato perduto eh, in questi giorni. Ovviamente lo farò nel, nelle mie possibilità, nelle, nel, nei giorni che abbiamo a disposizione ho già parlato con la consigliera Baglio eh, mi sono già impegnata, io ho già convocato oggi stesso la commissione per martedì eh, prima dell'aula, proprio per non per parlare della eh, delibera sulla salvaguardia, quindi di assestamento, ma addirittura eh, credo sia necessario, e questo l'ho scritto in, in convocazione, esprimere comunque parere, perché credo che sia un segnale politico che vada dato alla commissione tutta, e, comunque all'Assemblea Capitolina per quanto riguarda appunto la delibera della salvaguardia degli equilibri e quindi dell'assestamento. Quindi da parte mia eh, piena disponibilità a farlo, ovviamente me ne rammarico che lo, lo possa fare solamente eh, martedì, eh, quindi a ridosso dell'inizio della discussione generale sulla stessa delibera. Però ahimè ecco siamo anche un po' limitati nei tempi a causa del referendum confermativo che sappiamo, quindi lunedì purtroppo non possiamo utilizzarlo, altrimenti l'avrei sicuramente fatto. Quindi per quanto riguarda appunto la eh, questione di discussione quindi rendere tutti, tutti i consiglieri e consentirgli quindi un dibattito sano e, e di alto profilo se possibile all'interno della Commissione Bilancio sulle prossime delibere di bilancio eh, piena è la mia disponibilità a farlo nei tempi che ovviamente avrò, cercherò di fare miracoli anche se non ne sono in grado e assolutamente appunto, disponibilità a volerne parlare prima che le delibere vengano appunto, trattate in aula all'inizio della discussione generale. Quindi questo è diciamo, l'approccio della Commissione Bilancio assolutamente nessun, eh, nessuna volontà di, di, di, di, diciamo, di, di, di smettere di fare dibattito. Tra l'altro l'ultima cosa è che comunque anche per la 155, quindi la delibera sulla salvaguardia, mi sembra che eh, siamo già eh, in una seconda fase perché era già stata trattata la disamina della stessa delibera se non erro il 7 agosto in videoconferenza, quindi da una parte siamo già eh, diciamo in fase di disamina piena, e, però per correttezza insomma, eh, intendo fare esprimere parere alla Commissione seppur i pareri eh, per renderlo siano ampiamente scaduti. Grazie Presidente.